Questa è ovviamente la siglettina, la siglettina l'ho già detto ma sto riprendendo anche con l'altra telecamera La siglettina di due chiacchiere con e ovviamente adesso vado anche a far entrare l'ospite di questa sera La simpaticissima Nadia Puma Sta entrando eh Vediamo vediamo vediamo buonasera uh, eccomi siamo, siamo croppatissimi tu verso il basso io verso l'alto allora. tra l'altro se, allora, se io tengo gli occhiali vedo i commenti se li tolgo non vedo assolutamente niente non fa niente come stai? ma io non ci sono nell'inquadratura praticamente devi abbassare un po' il telefono o alzarti tu. è che io l'ho messo sì. il telefono l'ho messo attaccato alla batteria meglio così? sì perché purtroppo non lo so perché Instagram non si è ancora resa conto che se fai la diretta singola ovviamente se ti prende un'inquadratura ma quando poi le fai a due essendo quadrata uno per uno ti va a accroppare o dal basso o dall'alto. E... <ride> oh, adesso mi vedi bene allora? Sì, sì, sì, sì, adesso ti vedo bene. Come stai? Non? Per l'occasione io ho fatto una cosa che non faccio mai, mi sono messa il rossetto. Addirittura! Attenzione! Per essere una vera signora Puma. Attenzione, attenzione! Oh, signora Puma! Leggi tu me i messaggi, se no devo stare con gli occhiali. Allora, al momento ci sono tanto messaggi di partecipazione e c'è invece Maurizio Sacchi che ha salutato Max Piero Pieroboni. Era... Ah, non ah, ha ah, salutato te, ah, ha ah, salutato ah, lui. Ha salutato un altro, ok, perfetto. Grande <ride> però <sono> oh, noi... <ride> Antonello Portocello ti ha salutato. Se ci sono anche insulti, io... Eh, io... No, no, quelli li banniamo, quelli li togliamo, ah. ma assolutamente penso di no, assolutamente credo di no, perché stavo riflettendo oh, prima, no? Sul uh, Senza togliere nulla a chi già ha partecipato, a chi parteciperà, però mi ricordo in quell'estate in cui poi ho conosciuto la maggior parte di voi, e non lo so, pensando a te, penso, il fatto che ci sono delle persone che risultano naturalmente proprio... Uh, uh, i simpatici con cui sai che ti troverai bene questo sorriso sincero e spontaneo devo dire qua tutti praticamente però poi tu avevi quest'aria Grazie. Ah, sì. pensa che io sono talmente sorda che anziché ti troverai bene ho capito ti tromberai bene per dire no? Sì. Per, per dire come già ho cominciato però comunque sono contenta di, già di essere in diretta e di aver schiacciato il punto allora, di vista allora Max Piero Boni, che è Max, un altro grandissimo cabarettista, pure lui ha fatto Zelig, colorava, ha fatto tantissime cose anche lui, dice, volevo solo dire che Nadia Puma ha più volte tentato di abusare del mio corpo. Questo Piero, era... Max Piero Boni. Max Piero Boni, io lo adoro, io lo adoro, perché lui tutte le volte, ovviamente, essendo io una tardona, lui mi prende sempre in giro. Ciao Max! allora grazie grazie comunque è reciproco e anch'io tra l'altro quando eravamo lì tutti insieme al vivosa mi sono trovata veramente anch'io molto bene a parte i microfoni vabbè quello, però però... Non è che... quello ce lo possiamo portare tutta la stessa senza che quando venne Deborah Villa dovette farlo col microfono col gelato perché <ride> Senti, allora, prima di iniziare, detto, fatto questo piccolo preambolo, eh, c'è da farti il ritardo, il ritardo, ma gli auguri. <ride> perché ieri era il tuo compleanno. Ieri era il mio compleanno, tra l'altro, sì, ti ringrazio. La, la, la, cioè, di solito no, uno dice non si dice l'età. Eh, non, non si dice l'età. Però io do un indizio. Vi dico solo che ho fatto la prima dose di vaccino e da lì si capisce tutto. Ma ah dai, aspetta che c ho, c ho la base, aspetta. <susurra> allora, Nadia Puma, di origine siciliana. Palermitana, nata a Palermo, però cresciuta a Milano. E eh, vabbè, è eh, oh. Quando sono trasferita a Milano? Eh? Per lavoro o già prima? Cioè... No, no, perché io, ho, io ho il papà palermitano e la mamma milanese. Ah, ok. E allora io sono nata lì, mia sorella è nata lì, però poi siamo tornati a Milano. Ah, però io okay. amo tutte quelle città, io mi sento infatti a volte quando ci sono i provini, no? magari mi dicono, vedono nella scheda nata a Palermo e mi dicono il provino lo puoi fare sia con l'accento siculo che, che normale, diciamo, normale Lombardo. E allora, sì, Però io mi sento molto, cioè sono molto attaccata, sono nata al mare, infatti il mare mi rigenera come la, la, il film, tu sei giovane, magari neanche l'hai visto, il film della sirena manata, anche se non la mettevano, in mezzo all'acqua lei si squamava. Ecco, io sono così. Se non mi dai, non mi fai vedere il mare, io dopo un po'. Capì, eh beh, eh, chi c'è nato al mare, sa assolutamente di che cosa stai parlando. Però poi, ovviamente, come buona parte di quelli milanesi, l'origine viene, viene dal sud, insomma, quindi, quindi però ti sente. Da prima di iniziare poi quella che è stata la tua, la tua carriera attoriale, di autrice quant'altro, già prima, quindi non c'entra nulla un l'escursus. No, no, io tra l'altro ho cominciato, ho cominciato tardi eh, la mia carriera artistica, infatti il mio monologo si chiama proprio volutamente meglio tardona che mai, proprio perché io praticamente ho iniziato a far latteria, ai primi corsi, le prime cose che, eh, insomma, avevo già 36 anni, per cui, insomma, già in età avanzata. E infatti è la seconda parte della mia vita. Io praticamente, anzi, approfitto di dirlo perché domani è il compleanno di Zelig, Zelig compie 35 anni. E io dico sempre che io ho una vita prima di Zelig, due vite, una prima di Zelig e una dopo Zelig. Perché è stato proprio al vecchio Zelig che c'era la scuola di improvvisazione teatrale, e quando io l'ho saputo ho detto, ma sì dai, mi iscrivo. Beh, da lì è iniziato poi tutto. Eh, per me l'improvvisazione è stata una palestra meravigliosa. Io ho fatto per dieci anni improvvisazione teatrale. <ride> e la cosa William che mi ha fatto fare un rodaggio pazzesco è stata anche il fatto che quando nella compagnia si è saputo che io parlavo inglese e francese, io ho fatto praticamente tutte le trasferte de, dell'improvvisazione in lingua francofona e qualcuna anche in lingua inglese. Per cui immaginati che bello improvvisare anche in un'altra lingua. Insomma, mi sono fatta proprio le ossa, davvero. Com'è stato questo inizio? Cioè, tu com'è che a un certo punto. Perché facevi prima, la mia domanda è: prima di dire OK, mi scrivo e poi sei diventata attrice comica. Come Senti ci sei forti. arrivata a questa conclusione? Senti forte, io prima facevo la donna in carriera, <ride> davvero, la, la donna manager, esatto, poi comunque la mia vita è andata avanti parallelamente, nel senso che ho cominciato appunto il mio lavoro d'attrice e ho mantenuto anche l'altro lavoro per un po', insomma non è stato facile barcamenarsi con due vite però adesso ormai ho già compiuto tanti, tanti tanti anni di palco, lo dico, magari qualcuno si fa i conti, comunque già 27 anni di palco, e, e, sono anche contenta di, di, Cioè, a volte sì, mi rimpiango il fatto che magari se, se io avessi iniziato da ragazza avrei magari studiato, che ne so, alla Paolo Grassi, avrei fatto altre cose, però comunque sono contenta anche del percorso che ho fatto, anche avendolo cominciato tardi, ecco. Pure perché poi, come dicevi tu, eh, avendo fatto l'imprenditrice, poi magari iniziavi la carriera. Una carriera di quel tipo artistico... Ma no, più che in un punto... una, don una donna manager. Eh, ok, la donna manager. E poi... Eh... Fare il salto nel mondo del, dello spettacolo, o comunque della recitazione, della recitazione comica, che è un punto interrogativo grosso, così è oh, una roba! Cioè, che... Quindi immagino. Ma ancora, sei... ancora adesso, William, ancora adesso, se uno vuole fare qualcosa deve fare il provino. Cioè, io penso che a 90 anni andrò col bastone a fare il provino, cioè il provino sempre, forever and ever. Passami da fare l'attrice drammatica, sai quando ho imparato a fare l'attrice drammatica quando mi scartavano i provini mi veniva talmente una faccia triste che dico: Caspita, la devo usare questa faccia triste per fare Tienilo, tienila quella faccia, tienila <ride> esatto. Tienila, tienila, esatto. vabbè, comunque, e, e così, quindi un la... Mentiere... La... Vabbè, il mestiere è bellissimo. cioè ma perché poi tu sei, poi ne parleremo, anche autrice. Allora, io ho imparato a scrivere, sì, perché tra l'altro mi piace anche tanto. Adesso i miei monologhi, i miei pezzi li scrivo io. Inizialmente ho avuto collaborazione, il primissimo personaggio, per esempio, che era una guida turistica, Gioia Tour, non so se te la ricordi, con l'ombrello. Quella era stata scritta insieme a Federico Basso, che è uno dei miei autori preferiti. E... E poi invece ho cominciato a camminare con le mie gambe, a cominciare a scrivere da sola. E adesso i monologhi, ovviamente, trattandosi sempre di argomenti un po' vintage, <ride> è chiaro che chi meglio di me può scriverli, no? <ride> ovviamente. E, e, e mi piace anche tanto, mi piace anche tanto scrivere. Non so ancora scrivere commedie, scrivo solo i miei pezzi. Però... Eh, oh, mica sì, poca roba! roba. E poi pensa, recentemente ho fatto un po' di, di, così, di apprendistato, chiamiamolo, per imparare a scrivere per la satira, eh, perché non è così semplice, cioè nel senso che devi asciugare tanto quando scrivi per la satira, cioè devi eh, praticamente intanto non dare per scontato che chi legge sappia che cosa è successo, a meno che non sia un evento veramente enorme. E poi cercare di stare in, in, in un... In un testo ristretto, perché se tu devi fare una battuta non è che puoi fare, no, eh, cioè devi, devi stare stringato. E allora lì io ho cominciato a imparare, no, magari scrivi una cosa, poi l'asciughi, l'asciughi, l'asciughi finché tieni eh, quello che veramente arriva. Eh? essenziale! Esatto, l'essenziale è che arrivi poi la battuta. E In questi anni appunto dove mi è capitato di partecipare a alla pagina per esempio di Kodjonkin che è una pagina di satira, ehm, ho imparato pian pianino anche ma è un divertimento, quello non è un lavoro, cioè veramente è, è un po' da tempo. tu collab non è una pagina tua? No, no, no, non è una pagina mia, è una pagina di satira che esiste già da, da, da diversi anni e che è molto Però un tuo post è stato pubblicizzata la Propaganda Live perché lo a mi... Propaganda Live ma non me l'aspettavo tra l'altro non me l'aspettavo pensa che io dormivo in quel momento perché mi sono come tutti gli anziani addormentata sul divano e quando mi sono svegliata vedo un sacco di messaggi amici che avevano fatto la foto eh, sì, sì, ringrazio sì. tra l'altro e, e poi sono stata contenta perché io Propaganda Live lo seguo e mi piace anche tanto e poi ho detto beh dai, forse ho imparato anche a fare quello, una cosina in più, perché io non mi fermo mai, voglio sempre fare, fare cose nuove. E la battuta, vabbè, la, la vuoi sapere la battuta qual era? Adesso! Allora, eravamo a fine marzo, per cui fai conto che in Lombardia non stava funzionando per la sanità niente. I vaccini non arrivavano, il portale non funzionava, cioè eravamo veramente nei casini e lì eh, c'era stato un evento eh, che invece ha funzionato infatti la battuta diceva al momento in Lombardia è andato bene solo il parto di Chiara Ferragni e questa è la battuta che ha fatto la propaganda live che tra l'altro quando io l'ho scritta non è che facesse molto ridere avevo più le, le palle girate rispetto a questa cosa e invece evidentemente loro hanno ritenuto che fosse degna del, del programma che tra l'altro... È un bellissimo programma. Per cui grazie, grazie Ma è quello infatti. E vedi, no, vabbè, dai, una signora puma, e andiamo. Come ti nasce, a parte magari l'ispirazione per un pezzo, uh, per una, una battuta satirica e un conto, un pezzo comico o un'altra. Come magari l'ispirazione e come ovviamente le tende a strutturare, no? Della satira mi hai già accenduto, però di un pezzo più lungo è un po' più complicato. Allora, il, per esempio, la, la, il personaggio di Mediaset Vintage è nato quasi per caso, perché, che è quello dell'annunciatrice per i programmi degli anziani, no? Qual è stato il, il drammi... tuo primo a Come? Il tuo primo personaggio a Zelig, quello? Eh, a Zelig no, prima avevo fatto le Cognate Tucci con Anna Maria Chiarito che so che sarà tua ospite eh, fra poco e, e, e poi invece il secondo personaggio che è andato in onda a Zelig è stato, esatto, che è andato in, poi in prima serata per cui insomma mi ha portato anche fortuna e, ed è nato per caso, pensa, io avevo scritto tutti quei programmi per gli anziani perché mi era stato proposto di collaborare a una trasmissione radiofonica che poi invece così non, non c'era più bisogno del mio contributo, per cui diciamo che quella collaborazione non è, non è nata con, la, con il programma. A me erano rimaste eh, tante, tante battute scritte, tra l'altro con la collaborazione di una carissima amica, che non so se ci sta ascoltando, se, se sì la saluto, Renata, eh, che mh, ha un senso dell'umorismo unico, e noi ci eravamo messe quasi per gioco a scrivere queste, queste battute, no? De, dei programmi per gli anziani. Alla fine, quando, appunto, ho visto che avevo tutte queste cose, ho detto, ma perché non tirare fuori, che ne so, leggendoli no? i film? E così dico, potrebbe essere una TV appunto dedicata ai pensionati. E ho cominciato a provarla e ehm, ha funzionato da subito praticamente, anche perché Mediaset Vintage è tutto battuta, battuta, battuta, no? non ha un racconto e la cosa che mi, mi, mi, mi, ti voglio raccontare che non la racconto quasi mai è che quando io eh, ho, ho provato con il mio maestro di, di comicità che è Manuel Ferrantes e gli ho fatto vedere questo personaggio quel giorno io avevo male a un ginocchio per cui mentre provavo dopo un po' io mi spostavo l'anca perché mi faceva male il ginocchio e spostavo l'anca da una parte all'altra e lui mi ha, che è una caratteristica del personaggio poi, e lui mi ha detto, ah, tienila questa cosa che fa molto ridere, per cui è nato da un male al ginocchio anche il cambio dell'anca di Mediaset Vintage, per dire come è, com è nato quello. Invece per quanto riguarda i monologhi, ultimamente mi sono lanciata come monologhista e mi sono spogliata del, dei personaggi, che è una cosa che ti può confermare anche la mia collega e amica Alessandra Iers. Che non è come dirlo, non è così facile, perché il personaggio è come se ti proteggesse almeno. Questa è la mia sensazione. Quando devi fare il monologo, e sei te stessa, un po' ti senti nudo, no? Eh, però io ci e... ho, ho provato e ha funzionato. Infatti, l'ha detto settimana scorsa Alessandra. Secondo me, nasce proprio dal fatto che ti faccio. Nel, credo, eh, può magari l'interpretazione mia sbagliata psicologicamente, metti che magari non funziona, non fa ridere, è il personaggio che non fa ridere. Sei da monologhista, non fai ridere, sei tu che non fai ridere, che è diversa la cosa. Non Poi il personaggio, per esempio, ha molte, eh, cioè, ha, ha, ha, ha, ha, ha i gesti del personaggio, il modo di fare, ti faccio l'esempio della Marisa. Io, vestita da Marisa, faccio a, alla fine un monologo sull'età, per cui, potrei farlo anche non vestita da Marisa, però quando lo faccio vestita da Marisa, quando c'è l'applauso io mi sventolo col ventaglio, cioè ci sono tutte le cose a cui ti appoggi no? per caricarti, e per cui quando lo faccio da Marisa mi diverto anche di più, però di fatto è un monologo sull'età. Invece l'ultimo che ho scritto è un monologo su una cosa che mi è successa veramente, ma che non svelo qua, perché come dicono i giovani, non, non spoilerò, ho imparato questa oh, cosa, spoiler. <ride> ho imparato anche che io sono boomer, perché gli anziani, i giovani... Vedo, anche io rientro bambini. già nei boomer, eh? Anzi, no, non credo, William, non credo. Eh, a me sono 40 a <ride> settembre. Eh, ma no, beato te, sono solo 40. Ne devi mangiare di tempestina. <ride> E comunque niente, è un monologo su una cosa che mi è successa veramente, che è il mio unico appuntamento al buio, no. <ride> eh, che non ti dico, che non ti dico, comunque insomma adesso mi sto lanciando e sto scrivendo anche altre cose e, e spero di andare avanti insomma anche con i monologhi, con i monologhi, cioè, vedi che... <ride> Dove potrebbe essere visto questo monologo? Questa è una, è, è una bella domanda, perché adesso i teatri stanno riaprendo da poco. Eh, qualche opzione di data estiva, incrociamo le dita, c'è già. Però, per esempio, la data che avevamo in opzione a Zelig non si farà perché al momento Zelig non riaprirà come locale. Mm -hmm. Eh, anzi domani invece loro appunto festeggiano in diretta su youtube e su facebook e festeggiano il compleanno invito tutti a collegarsi così festeggiamo tutti quanti Zelig. per cui insomma diciamo le date che avevamo con le scemette al momento non saranno così immediate io però sto lavorando a un nuovo progetto di una commedia scritta da un bravissimo collega che si chiama Marco Ghirlandi, e stiamo al momento facendo le prove online però adesso oh. che riaprono i teatri speravamo veramente di metterlo in scena e di cominciare a fare almeno una prova aperta di cominciare insomma veramente a, a renderlo finalmente sulla scena ed è un progetto molto carino anche perché ha anche un messaggio sociale bello è, è molto comico, fa ridere e siamo solo io e lui in scena, e, insomma. Anche questo è un progetto che incrociamo le dita. Ehm, senza che ti devo dire, senza, quindi, senza, sarai, dimmi. no, no. Dimmi, dimmi, sarò no. Dico sarà a sapere se vai. Se, se riesco a, a, ad avere una data con, con i pezzi nuovi. Ecco, ovviamente, io sarei in... <ride> e noi pubblicizziamo subito. <ride> Ah, adesso ti senti parlare di tatti, ma non credo che sia il mio apparecchio acustico. <ride> credo che sia no, ho detto, ho detto noi pubblicizzeremo Possiamo... tutto. Grazie, grazie mille. Senti, questa... ma se, ho, sento, ho letto che questa settimana poi tu avrai l'intervista con una bellona. Con lei, con la Manuelona Arcuri, sì, sì Con la Manuelona Arcuri, infatti ho pensato che per compensare, no, per scendere d'età e salire col livello della bellezza, tu hai messo Nadia Puma e Emanuele Arcuri nella Ma non... settimana settimana. Assolutamente... <ride> no, non è assolutamente vero. non è assolutamente vero. che è una... No, le date le ho dovute incastrare, poi in base a quelle erano un po' tutte le disponibilità vostre, quindi è stato pure in mezzo macello incastrare tutto. Non so Oggi ho definito l'ultimo che mi mancava a maggio, perché avevo un punto interrogativo per settimana prossima, il 21 e alla fine ho ufficializzato poche ore fa Bruschetta il 21. Fantastico, Bruschetta fa morire da Regano. Sì, sì. Però tornando a prima, alla commedia, ti stavo per chiedere, senza spoilerare, qual è il messaggio però sociale, che hai parlato di un messaggio importante. Eh, il messaggio sociale non lo posso dire perché è un po' il finale della commedia. E allora <ride> e allora, e allora quando ti... è uscirà la commedia? Esatto. Però ti posso dire il titolo, che al momento... È, diciamo provvisorio ma probabilmente sarà anche il definitivo il titolo è A, me a mezzanotte sai a mezzanotte ah. sai brava, brava la ragazza brava Nadia Puma eh. brava, molto brava E allora poi detto, detto questo, da quant'è che però non manchi da un palco? perché poi la domanda ricorrente che sto facendo un po' a, a tutti quanti quando è l'ultima volta tra virgolette poi le risposte sono un po' due, perché c'è quella, l'ultima, a pubblico pieno, teatro pieno, senza mascherine, senza distanziamento. E poi c'è, diciamo, quell'altra, che è la via un po' di mezzo, quando un po' si è ripreso e riaperto l'estate scorsa, quindi un po' con le distanze, un po' con le mascherine, un po' così. Da quant'è che non fai uno spettacolo di quelli ah, volemo bene, abbracciamoci, e stiamo tutti insieme appassionatamente. William, sai che ti sento, ti sento a schiacchi? Eh, ma credo che sia la linea tua perché io sono su Wi-Fi. Mi senti? Io, io ti vedo... Su... Io sono sulla fibra, devo passare a Wi-Fi del telefono? No, no, è... Eh... fibra di casa. Eh, il telefono è su Wi-Fi, eh, se piglia la fibra, no? Vabbè, ma adesso mi senti? Sì fibra per cui adesso, sì, adesso ti sento bene mm. Perfetto. allora l'ultima data proprio col pubblico anche se il pubblico aveva le mascherine è stata con Alessandra Ierse all'arena del teatro Martinit a settembre mm. ed è stata tra l'altro una serata molto bella anche perché l'arena del Martinit è grandissima per cui le persone erano distanziate tutte con le mascherine all'aperto e abbiamo fatto lo spettacolo, io e lei, inserendo anche i pezzi nuovi. Alessandra ha inserito i suoi e io ho inserito il mio nuovo monologo. E poi invece le altre cose che abbiamo fatto sono state online, per cui una serata scemette di beneficenza online. Senza... Appena È appena entrata una scemetta, eh? è, è appena entrata una scemetta. La, la, la, la super Alex bravissima la nostra la nostra scemetta, la sarno ciao Ale e, e adesso sì è ovvio che il palco manca il palco manca tantissimo tu pensa che l'anno scorso quando è iniziato il lockdown che era a fine febbraio noi con le mm. scemette ovviamente essendo sei donne avevamo tutte le date di marzo che ovviamente essendo il mese della donna perché c'è l'8 marzo ne avevamo tante le abbiamo viste cadere, sai, una, ogni giorno eh, ne veniva annullata una, e, e, e lì è stato il primo periodo in cui siamo triste. Quest'anno purtroppo di nuovo tutto annullato, adesso speriamo che ci sia una ripresa, che possiamo veramente ricominciare a, a lavorare. So, yeah. Magari con le scemette siamo in sei, magari non riusciremo subito di, a, a fare il distanziamento a sei, magari lavoriamo a gruppi di tre facciamo un 50% una serata e un 50% un'altra però escemente a, spettacolo... a rate esatto a rate ma a saldo eh. quello mai. come te immagini quel ritorno a pieno regime? ah tu dici dalla normalità senza mascherine quello... per quanto riguarda ovviamente la parte spettacolistica come te di mai, quella prima serata... Allora, guarda, guarda William, io, io già adesso quando eh, abbiamo rimesso piede sul palco, per esempio la scorsa estate insieme ad Annetta Chiarito avevamo fatto la prima serata estiva insieme qui in provincia di Milano, ecco io mi ricordo che quella sera lì io ero emozionata come se fosse un debutto. Perché erano mesi che non, che, non, eh, che non facevamo una serata. Io come me le immagino, allora intanto non me le immagino così vicina purtroppo. Eh, anche se cerco di essere ottimista, il, il, la, la sala piena secondo me dovremmo aspettare di essere un po, tutti, un po' tutti vaccinati e felici prima di riempire le sale. Però mi aspetto una ripresa, in questo sono ottimista, una ripresa pian piano con in sicurezza con tutte le, le protezioni possibili e con i tamponi, ecco, quello sì secondo me quello ci può essere e, e può, può fare ricominciare una cosa che non, non, cioè che è la cultura del nostro paese, noi non possiamo tenere ancora chiusi no. i teatri dobbiamo farlo con tutto quello che serve ma dobbiamo ricominciare secondo me assolutamente eh, la penso come te, Pen. spero che questa cosa succeda il prima possibile, anche io non la vedo velocissima come risoluzione, però l'augurio è quella di riuscire a riprendere il prima possibile. Ti manda tanti bacioni da Bari, Malu di 86. E la, ah, Ren... che non lo conosco, però... la Rena Zan, speriamo presto, incrociando le dita. Ah, la no. realtà è quella che mi ha aiutato a scrivere Mediaselvistro, qui la saluto. Ah, e tra la, alcune cose di cui parlavi Non mi segue, seguitemi perché io ho pochissimi follower. Eh, seguitemi. Eh, eris, eris, eris, è vero che non che sono a Ferragni, però... Ma seguite. No, no, seguite assolutissimamente Nadia Puma. Poi ti ricordi quell'estate? Io stavo vedendo, volevo scribacciare qualcosa anch'io. Alla fine mi ha delle madri e eh, adesso sto. Visto, visto che ti sei portato con i vaccini, vai e vai. E tra l'altro anche quell'estate mi ricordo che eri un vulcano di idee, di personaggi, vai William, dai che. Che fra un po' riapre tutto. Dai, diciamo così ottimistico. Però ancora, la fissa per i personaggi, un'altra cosa con la radio. Sto cercando pure io tramite ovviamente i social. No? Di... All'inizio avevo iniziato scrivendo cose serie. Belle per l'amor del eh, cielo, eh, cielo, però poi c'era il mio lato idiota. Cioè il mio lato è esplosivo. E dicevo, ok, No, hai lasciato il mondo dei villaggi quando è che mi fai sfogare anche a me? allora ho cominciato a. Ha fatto bene. No, e allora, però una assolutamente. Non ho capito? Stavi dicendo? No, no, no, no che stavi, stavi dicendo? bisogna fare un po' tutto, allora, ho fatto una parte teatro che non era assolutamente comica, dove faceva una mamma di cinque figli, figurati, in una commedia bellissima scritta da Roberto D'Alessandro e interpretata anche, diretta da lui, che si chiamava Milano non esiste, era il 2014 al Teatro Martinit e per esempio a me è piaciuto molto, come dicevi tu prima, ogni tanto deve venire fuori un lato diverso, in quel momento per esempio io ero contenta di, comunque di essere in scena con un ruolo non comico e mi è piaciuto molto anche perché poi la soddisfazione quando ma c'erano dei momenti un po' intensi, di vedere la gente addirittura con la lacrimuccia che io dicevo, e vai, so fare anche piangere oltre che far ridere. Per cui è una bella soddisfazione, capivo quando dici che uno vuole alternare no, le, le due cose. Sì, sì, no, ma assolutamente. Tra l'altro, infatti ti potevo chiedere, ma eh, cosa non ho chiesto mi sa da Alessandra, allora chiedere una persona, una, un uomo, una donna, una ragazza, una ragazza che decide di volersi avvicinare al mondo magari nella fattispecie della comicità. Qual è il consiglio che Nadia Puma sente di dover dare? Allora, per la comicità al femminile, quello che io consiglio è di avere molta autoironia. Eh, perché se eh, una bella donna va sul palco e non ci mette un po' di autoironia non, eh, cioè non, non può arrivare cioè, la, si vede la bella donna no? non parlo di me ovviamente <ride> ma parlo Beh, di generale pardon. delle comiche eccetera io quello che, che consiglio appunto la, la, che è un po' la mia chiave l'autoironia cioè di essere sempre un po' di ridere un po' di se stessi, ecco, quella secondo me è una chiave molto importante soprattutto per la comicità femminile e poi quello che consiglio è che a volte ti capita e ti sarà capitato anche a te che incontri qualcuno che ti dice c'ho mio cugino che fa morire da ridere al bar ecco, quella è sicuramente una bella cosa e magari il cugino di questo qua ha i tempi comici già suoi però secondo me è una cosa che poi sul palco si vede è se uno ha, ha un po' studiato, cioè sul palco tu ci vai e non è così scontato che il pubblico rida solo perché tu dici una stupidaggine. E poi per esempio ci vuole anche una bella postura, cioè se tu ciondoli sul palco, dopo un po' cioè, devi avere anche un po' no? una struttura. Una, un... Per cui secondo me sì, i tempi comici sono una cosa naturale e, e quella non te la insegna nessuno. Però poi un po' di tecnica ci vuole, per cui anche eh, la, il, il mix delle due cose secondo me poi è poi la santa, santa e, e tanta pazienza, quello sì, e allora ci si può avvicinare a questo mondo. Poi adesso questo mondo della comicità è un po' cambiato, perché come tu sai c'è stato tutto un periodo... Di eh, trasmissioni televisive tutte no, improntate sulla comicità e adesso invece si va molto più sul web su altre cose. Però, volevo, infatti, ti volevo chiedere tu sul web a parte Kotionkin. Allora, io vado qualcosina io, essendo molto molto vintage cerco di gestire qualche social come posso, ma ancora, per esempio, non. Non sono approvata su, sui nuovi social, non sono, cioè, sto cercando insomma di. Per esempio, io avevo un sogno di diventare influencer per anziani, no? Questo era il mio sogno. Non sto scherzando ovviamente, no, però mi piaceva l'idea di, di fare l'influencer per anziani perché dico: tanto agli anziani, una volta che gli dici di stare a casa, di mangiare poco, di andare a letto presto, i, i consigli, no? Sono già pronti. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato a postare foto di tisane, taggando tutte le aziende che producono tisane. Oh, William, non mi ha cagato nessuno. <ride> allora, evidentemente, evidentemente. Gli influencer, gli influencer cercano sponsor, no? per cui io ho detto chi meglio delle tisane, chi meglio dell'amplifon, per cui cercavo, dico magari arrivano gli sponsor, invece guarda sono rimasta... Ma Devo tu c'hai come, che... come i tuoi colleghi, come la Iers la settimana scorsa, quelli che poi sentirò ancora il dono, come Maria Pia Timo, pure il dono della comicità, quindi puntate assolutamente su quello cioè vincete facile se ti date fuori le, le vostre armi ciao Raffa Santoro una, una mia cara amica ciao Raffa Santoro niente siamo arrivati siamo andati pure più lunghi Del abbiamo sforato Nadia io ti vedo ecco ti vedo ti leggo ti dico velocemente la cosa. tra, tra l'altro mi sono diventato Quest'ultima parte, cosa hai detto della pubblicità? Non, non ti sento bene. Eh no, è infatti perché vai a scatti, io ti vedo che carichi male. c'hai cioè, credo poco segnale, credo, eh. Non so se. Ok, ma ti vedo. Dicevo, voi vincete facile con la comicità. Avete la vostra arma migliore e far ridere le persone. Quindi eh, spoterate quella e vincete facile, insomma. Niente, abbiamo sforato e neanche pochissimo, perché sono il 37, quasi il 38, eh, No, cosa? ma io sono contentissimo, ci cioè, andrei avanti ancora ore e ore, però sapete, io tutti quanti voi ho detto su per giù una mezz'oretta, poi minuto più, minuto meno, va benissimo. Ti, le, ti dico la cosa che mi sono scordato di fare con la Iers settimana scorsa, cioè questa questa diretta, ovviamente va registrata e poi la ripubblicherò, quindi ripubblicherò il contenuto, la tua immagine e la tua voce sui miei profili social Instagram, Facebook e Youtube. Mi dai il tuo consenso? Mi do il mio consenso. Ah, <ride> io sono strafelice eh, volata. Perché tu sei bloccato e non ti vedo più. Eh, no ti vedo ma ti vedo bloccato c'è la Sarno che sì, ci saluta lavorato, salutiamo tutti quanti c'è la Sarno, la Sarno sì, che io ringrazio te veramente grazie questa diretta è volata eh, con la tua simpatia la tua ironia e sì, il tuo sorriso saluta, ovviamente... saluta, saluto tutti e eh, ho visto Nadia Nadia Puma salutiamo la sorella Nadia la serata Melania, scusate, Matia sei tu, vedi che pure io sto cominciando a dare segni Ma di cedimento. vedi? da qua, no? Praticamente sì, a un certo punto clicchi sulla X Con... e, ci... e ci abbandoni. Con... Ci sei? Ecco di qua. Allora Nadia. adesso mi scollego, giusto? Sì, quando vuoi prendi no, la bravo. X grazie a te quello sono cap son capace ciao <ride> Ciao. ed eccoci qua la diretta con la simpaticissima eh, Nadia Puma prima ho detto Nadia parlando di Melania che è la sorella io ringrazio tutti quelli che sono in intervenuti a guardarlo ovviamente eh, chi ha partecipato alla diretta questa sera quindi Nadia Puma ricordo che venerdì ci sarà Manuela Arcuri quindi sempre alle 19 sempre sul mio profilo Instagram io vi saluto questa è la sigletta a venerdì